Buongiorno a tutte e tutti e a tutti. Abbiamo sentito un pezzo in lingua turca, Milion Zade si chiama, del Lontano 64, cantato da Ajda Pekkan, che sarebbe un po' mina turca, la mina italiana turca. Milion Zade del 64, che ha fatto parte anche di un film, quindi è stata la colonna sonora di un film. Si scorreva il film. Esatto, il video più, con l'audio più decente su, su YouTube è, è quello del film, un estratto del film. Milionzade è lo stesso titolo anche del film, che vuol dire un po' Parvinu si può dire, no? È sì. eh, quello che arricchito dopo e si comportò da capone un po'. Eh, tempi. Sì, sì. Gi giusto per fare un par condicio, io sono di barriera, anche da quelle parti ne abbiamo un sacco. Sì, sì uno a Milano, uno a in Barriere di Milano, quindi se un po' di Parvenu abbiamo anche lì. Allora, eh, in realtà ho voluto tirare fuori questa pezza che è, è molto simbolica, rappresenta comunque la, la classe diciamo eh, economica dominante e politica della Turchia di oggi, sono abbastanza Parvenu questi qua, e sono dei cafoni arroganti, ed è un pezzo... Non sono i turchi bianchi. E son, sarebbero un po' turchi bianchi conservatori, questa nuova ondata che trozza il paese da più di 20 anni comunque questo sarebbe un bel capitolo di analisi socio-economica il pezzo che abbiamo sentito originariamente è in realtà di Tony Dallara è un personaggio che ci è familiare uno esatto, per... degli urlatori primi anni 60 esatto, in, in, anni effetti, 50. in effetti il pezzo originale è del 1963 e si chiama Norma Mia che è molto più lenta è un... <ride> il testo è tutta un'altra cosa è una storia d'amore quasi eh, però è in Turchia e eh, qualcuno si è innamorato di questo pezzo e l'ha travolto, possiamo dire, l'ha cambiato e l'ha fatto diventare. È un, un tutta un'altra cosa che in questi giorni mi girava in testa. Questo pezzo avete <ride> il caso di condividerlo? Secondo me, è mangiato. Eh, sì, ma, sì, mangiato male e dormito poco, allora dormito poco. Perché giorno e notte si guardano le notizie in questi giorni eh, perché sì. continua a succedere di tutto in Turchia. E apriamo, cominciamo, eh, cominciamo. Ah, sì cominciamo con la, la, le manifestazioni universitarie che ormai da più di 40 giorni sono in corso, i professori dell'Università di Bozice a Istanbul dove scoppiarono le prime proteste ogni giorno, nonostante la forte neve, sono in presidio contro l'ufficio del rettore nominato il 1 gennaio dal Presidente della Repubblica, continuano a chiedere le sue dimissioni e l'immediata scarcerazione di tutte le persone prese in detenzione provvisoria oppure arrestate in questi 40 giorni giorni. Contemporaneamente anche gli studenti cercano di continuare con i presidi e diverse manifestazioni di protesta nonostante il fatto che il campus sia accerchiato e riempito dalla polizia. In questi ultimi sette giorni, quindi in, in una settimana, anche fuori Istanbul si sono svolte diverse manifestazioni di protesta. A Bursa 19 e Ankara 10 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Così in 40 giorni risulta che siano state prese in detenzione provvisoria circa 700 persone e circa 300 di queste sono ancora in, in diversi commissariati. Per 9 di queste persone invece è stato confermato l'arresto e per 25 persone sono in atto e le, gli arresti domiciliari con la cavigliera elettronica, come avevamo detto l'altra volta. Arrivano i messaggi e le manifestazioni di solidarietà dai cineasti, scrittori, musicisti che lanciano diversi appelli, anche le università turche che si esprimono solidali con l'università di Bozici. Si identificano con la vista delle richieste e condannano la violenza della polizia. Infine anche fuori dalla Turchia si svolgono diversi presidi di soldata con chi lotta a Londra Milano, Washington, Göteborg Berlino, Oslo e Los Angeles il 20 febbraio è previsto un presidio a Ginevra davanti alla sede centrale delle Nazioni Unite. Concludiamo ricordando che continua il silenzio assoluto del mondo accademico italiano. Operazioni militari in Iraq, sì, vuoi aggiungere un piccolo commento dopo il mio commento acido. No, ok. <ride> Operazioni militari in Iraq. È una notizia altrettanto eh, triste. Il 10 febbraio le forze armate dell'esercito della Repubblica di Turchia sono entrate nel nord dell'Iraq con l'ufficiale intento di colpire le postazioni militari appartenenti al partito dei lavoratori del Kurdistan PKK. Secondo le fonti vicine al governo, fino al 14 febbraio sono stati uccisi 48 militanti e secondo le agenzie di notizie sì. vicine al PKK sono stati uccisi 37 soldati dell'esercito della Repubblica di Turchia, quindi non sembra che sia stata un'operazione di grande successo. Infatti il leader ultranazionalista, come si dice, Baccelli, Baccelli. Baccelli. Sì. è riuscito a, a, dire, a minacciare di tutto per, in seguito alla morte di alcuni turchi. Eh, però lì sta avvenendo qualcosa di interessante. Cioè, sono piovuti su Airbuild dei missili. Sì, razi, sì. a, a caso, Quindi è, è un nuovo universo di, di bellico eh, di, di probabili conflitti a, a livello locale, ma ad alto livello locale, nel senso che ci, ci saranno di mole eh, potenze locali di tipo Turchia, Iraq e... Eh, eh, eh, probabilmente la russia eh, lì il suo feudo che eh, interverranno in qualche modo eh. Questi razzi li hanno attribuiti agli sciiti eh. e, e poi c'è la questione anche kurda. I razzi sì. tra l'altro sono caduti se non mi sbaglio in una base militare americana a Derbil sì. e son... un sì. esatto. sono rimasti feriti alcuni civili e poi sono morti se non mi sbaglio 7-8 persone, sì. nessun militare comunque. Eh, il contractor? eh che... Sì, quelli che, che si vanno allora, eh, sì, vabbè, credo che l'Iraq eh, da quando è sotto occupazione sia un un terreno molto fertile e predisposto a qualsiasi tipo di conflitto, come abbiamo visto anche l'uccisione del personaggio iraniano l'anno scorso. Sul territorio iracheno sulle mani anche bombardamento evitato all'ultimo momento contro la base militare americana sempre sul territorio iracheno ovviamente in questa torta alla sola zampa anche la turchia sempre che per via di questo ufficiale intento ossia la lotta contro il terrorismo la sua storica lotta che porta avanti contro i militanti del pkk che è, è, ormai sono quasi esclusivamente sul territorio il territorio nord-Iraq nord, al confine iraniano. Quindi... Ogni volta che le cose vanno male in Turchia, soprattutto nella politica interna, eh, non guasta colpire il PKK a fare un intervento oltre confine, anche perché nel nord c'è un'amministrazione abbastanza succube e, e dipende molto dall'acquisto del petrolio di Ankara, quindi Barzani, de, Barzani detto Barzani. E, e l'operazione di questa, cioè, scusami, il profilo di questa operazione che è avvenuta in questi giorni in effetti contiene, eh, se analizziamo, una serie di analisi che sono molto legate a quelle che ha appena fatto. Allora, mentre Ankara comunicava che l'operazione si fosse conclusa il 14 febbraio con successo, secondo il PKK l'esercito turco risultava respinto e sconfitto. Secondo Ankara, nell'ultimo giorno dell'operazione sono stati trovati i corpi senza anima di 13 soldati presi in ostaggio dal PKK nel 2015. Invece, secondo il PKK è stata bombardata la zona in cui si trovavano questi 13 soldati dagli aerei e droni dell'esercito turco. Se la versione del PKK fosse vera, ovviamente, sarebbe un, un flop perché non, non puoi andare a salvare gli ostaggi con i droni. È ancora in atto la discussione per fare maggior chiarimento su come sono andate le cose, tuttavia questa operazione è evidente che abbia creato una crisi politica interna e internazionale. Nel primo comunicato lanciato da Washington si leggeva un messaggio di solidarietà con Ankara, tuttavia si sottolineava che si attende la conferma dell'informazione di fronte a questo scetticismo Ankara ha lanciato un comunicato stampa molto amaro contro la nuova formazione la nuova amministrazione statunitense accusandola di sostenere direttamente il PKK quindi questo intervento è, oltre ad avere un profilo militare molto discutibile sembra che abbia partorito anche un conflitto con, tra la nuova amministrazione statunitense e Ankara le opposizioni parlamentari in Turchia accusano il governo centrale di incapacità e di aver concluso senza successo l'operazione la coalizione del governo ovviamente non ha, preso lo, non ha perso l'occasione per colpire ancora un'altra volta il terzo partito del paese, ossia Partito Democratico dei Popoli, accusando di, col, di collaborare con il PKK <sussurra> Pervin Buldan, che sarebbe l'acco-presidente la dell'HDP, ha preso il microfono e ha fatto un, un, come, un, una conferenza stampa e ha detto che diverse volte il suo partito aveva provato a creare una commissione d'inchiesta sul caso di questi 13 soldati presi in, ostaggio, presi in ostaggio, ma la coalizione del governo si era rifiutata di collaborare. Quindi sembra che durante l'ultima operazione militare che ha realizzato Ankara sul territorio iracheno e sono stati trovati oppure sono stati ammazzati, ancora non, non sappiamo. Questi 13 soldati, oppure agenti dell'intelligence, oppure poliziotti presi nostalgi dal PKK negli anni precedenti, sembra che comunque per la loro liberazione in questi ultimi anni proprio un partito politico si sia impegnato a livello parlamentare per la loro li liberazione, no? E il governo si è sempre rifiutato di collaborare. Adesso che queste 13 sono morti e, e l'operazione si è conclusa proprio con la loro morte quindi potremmo dire con ins insuccesso, ok? Se peggio non poteva andare. Esatto, non è che ammette il governo che c'è stata un'occasione per anzi va a colpire proprio quel, quella realtà partitica politica parlamentare hdp che ha provato in questi anni a lavorare così eh, per liberare queste queste persone e da tenere in considerazione che già nel 2018 un video realizzato con le interviste fatte ai soldati presi in ostaggio questi accusa in questo video accu eh, accusavano Ankara di non prendere in considerazione la loro situazione quindi gli stessi ostaggi in il video ancora reperibile sul sito anf dicevano No, noi ci sentiamo totalmente dimenticati, come è possibile che da tre anni nessuno ha preso in considerazione la nostra esistenza. Lo stesso tipo di allarme era stato lanciato anche dai familiari di alcuni soldati in ostaggio proprio nei primi giorni di quest'ultima operazione che si è conclusa il 14 febbraio. I familiari dei soldati chiedevano di interrompere immediatamente l'operazione perché si sarebbe perché ci sarebbe stato il rischio di colpire la zona in cui risultavano trattenuti i loro figli. Quindi eh, davanti a tutta questa evidenza eh, è andata un po' di merda questa operazione. La cosa più interessante che ho, ho scoperto stamattina è, è che praticamente il Presidente della Repubblica, due giorni prima della conclusione dell'operazione, davanti alle telecamere ha detto il 14 ho una notizia molto felice per voi e lui non ha tenuto nessun discorso il 14. Probabilmente si stava preparando anche per festeggiare la liberazione di questi soldati ma tutto è andato un po', un po male. E, comunque, e, e, ancora un'altra volta, da buon maschio eh, vecchio bianco non è che abbia ammesso le sue colpe e ha iniziato a colpire coloro che dicevano eh, la verità negli no. anni precedenti. Era impegnato a festeggiare San Valentino eh? per questa ennesima strage il giorno dopo sono partite le operazioni della polizia contro l'HDP. Ogni scusa è buona per colp colpire le voci dell'opposizione in meno di una settimana la polizia ha preso in detenzione provvisoria 718 persone appartenenti al Partito Democratico dei Popoli. Le operazioni che si sono svolte in 40 città hanno coinvolto anche diversi dirigenti locali del partito. Secondo il Ministro dell'Interno si tratta di un'ondata di operazioni che ha svelato i rapporti tra il PKK l'HDP. Questa praticamente è la scusa che portano avanti da, da ormai, da quando è stato fondato il partito, no ma specificamente eh, nei confronti dell'HDP, da quando è stato fondato e eh, cercano di colpire affondare, ma non ci riescono perché l'HDP esce dopo ogni tornata elettorale con vittoria. Passo alla pandemia, la notizia legata alla pandemia. C'entravano dei giornalisti, quattro giornalisti ah, eh, sì. condannati per eh... Per la morte di due contadini eh, lanciati giù da un elicottero. Sì, i giornalisti delle Gina, Gina Haber e Mesopotamia Agence, Agenzia di Notizie ma, ma, Mesopotamia, l'altra invece è un'agenzia di notizie esclusivamente di donne, e questi quattro giornalisti hanno scritto degli articoli di approfondimento come pure Gio, Giovanissimi. Sì, hanno fatto le notizie. Sul caso di questi eh, due contadini che sono stati sequestrati dai soldati, torturati e buttati dall'elicottero in una zona agricola. Poi il Ministero degli Interni e il Ministro eh, del, della Difesa Nazionale hanno trasmesso altre, altre versioni, solo che i referti, i, i, le visite, eh, prime visite nell'ospedale, eh, i medici parlavano di tutta un'altra cosa. E questi giornalisti, come dovrebbe fare un qualsiasi giornalista, no? hanno cercato di scrivere eh, delle Cose su questa tre sono in carcere ormai da eh, più di un anno. Uno è libero, ma comunque si sta concludendo il processo. E chiedono, se non mi sbaglio, fino a 15 anni di, di galera eh, con l'accusa di appartenere a un'organizzazione terroristica armata. Ormai è chiunque accusato cioè, accusa di questa cosa sì, in, in Turchia. Se sì, chiunque è accusato di questa non, cosa, ci tenevo a questa notizia perché ha qualcosa di mh, non è proprio uguale. Simile, però è un po' quello che eh, sta facendo da anni Eric Gobetti, cioè cerca di eh, raccontare come è andata davvero la, la storia delle foibe, se, senza peraltro eh, negare alcunché di quello che può essere avvenuto ai collaborazionisti fascisti, eh, però cercando di eh, riportare, portare alla luce la, la, la, la storia reale, da storico e eh, suffragato da altri storici. E ogni anno, in particolare in questo periodo in cui Uh, il, uh, il podestà Fini era riuscito a, um, a imporre la, il giorno della, del ricordo uh, che è diventato semplicemente un'esaltazione del 18 partito fascista um, e ogni anno in questo periodo Eric subisce del, del, del, um, gli attacchi dagli, dagli, soprattutto dagli hater online però stavolta c'è una new entry cioè è arrivata la minaccia e l'insulto forse dall'esponente Destroide più importante della politica italiana. La Meloni si è impegnata per insultare Eric su, sui social network anche per via del fatto che in questo periodo sia uscito il nuovo libro di Eric. Quindi... Eh, sì. E allora Le foibe? Penso che questo è il titolo, mm. eh, forse. Un modo per, per rispondere a, questo, a, questa, a questa feccia fascista eh, e, e far diventare un best seller questo, questo libro. Quindi abbiamo già fatto <ride> promozione certo di calcare, e adesso anche per Eric. Però, vabbè. vabbè, sarebbe interessante se avesse un successo di vendita, grazie alla promozione pubblicitaria che è stata fatta da Meloni, no? Certo. <ride> sarebbe carina, questo è un colpo grosso. Sarebbe. Questo un boomerang. boomerang. Un caro saluto a Eric. Resta con noi, resisti, mi raccomando. La pandemia preoccupa, ma non il governo. Eh, mentre la campagna di vaccinazione aggattona e va molto lentamente in Turchia rispetto ai numeri promessi dall'inizio dell'anno, arriva una preoccupante comunicazione dal Comitato Scientifico di Ankara. Secondo Hassan Tezer, uno dei membri del Comitato, in Turchia ci sono diversi varianti autentici del virus Covid-19. Dunque Tezer chiede il rafforzamento delle misure Attualmente in atto. Contemporaneamente continuano i congressi ordinari e locali del Partito dello Sviluppo e della Giustizia con la presenza in persona del Presidente della Repubblica. Nel congresso locale che si è svolto nella città di Risè sulla costa del Mar Nero, il Presidente ha espresso la sua gratitudine ai cittadini che hanno letteralmente riempito la sala dicendo che nonostante la pandemia è una cosa molto felice per poter fare i congressi regolarmente. Quindi show must go on, eh, per yeah. chi è, vota per il sultano, invece gli altri possono morire. Sono immuni. Sono yeah. immuni, sì, sì, sono immuni. Eh D'altra parte un greggio. Eh, sì, è vero, E eh, lui è immune purtroppo eh, per via delle, de, di queste leggi assurde. Amnesty International e sparizione forzate. Una degli esponenti dell'Amnesty International per la Germania Milana Bium, attraverso un'intervista rilasciata all'agenzia di DPA, ha com comunicato che l'organizzazione non governativa ha lanciato un appello indirizzato al governo centrale in Turchia, chiedendo l'immediata e necessaria spiegazione sui casi di sparizione forzata che sono in aumento soprattutto dal 2016 ad oggi sono se non mi sbaglio circa 38 persone che sono sparite e di cui non si sa niente alcune da 500 giorni alcune da 60 giorni e nel mentre alcuni sono comparsi poi sono riapparsi con degli evidenti segni di tortura sulla, sul, sui loro corpi quindi questo sta diventando un discorso ancora più interessante e importante. basta notizia, basta notizia ho finito la saliva nella bocca allora e... Anche questa settimana volevo saltare la rubrica Caffè Turco, ma eh, volevo saltare in una maniera soft. Volevo chiederti, ma tu ti ricordi l'ultima volta che hai bevuto Caffè Turco? Dove eri e come è, com è andata? Ah, sì, eh, credo di sì. Eh, era una cittadina vicino a Smirne. Ok, in Turchia. In Turchia. Era l'esplice da una disavventura perché la batteria dell'auto dell era in panne. E lì ci avevano aiutato alcuni, che noi pensavamo fossero militari, invece sono usciti, non era una caserma, ma era una fabbrica, un'industria ah. metalmeccanica. sono usciti degli operai, ci hanno aiutato, hanno fermato un trattore, ci hanno fatto portare direttamente dall'elettrato, che ahimè, era chiuso, il mattino dopo è arrivato, prima di mettersi al lavoro ci ha imposto di eh, bere caffè, mangiare prima di tutto una fetta d'angurie, mm, e, e poi ci cioè, ha anche offerto il caffè oltre ad aggiustarci la batteria intendoci una cosa fantastica che poi dura per tutta la vita <ride> e lì eh, forse l'ultima volta che ho bevuto un caffè veramente tuffè bisogna aspettare che Depositate. Depositate. bene ok ottimo allora, passiamo all'ultima rubrica. Eh, eh, cosa è successo nel, nel passato oggi? Il 18 febbraio, in realtà, è una data molto importante per la Turchia. Il 18 febbraio 1952 la Turchia diventa membro dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Quindi, l'entrata di Ankara nella NATO avviene proprio insieme a Atene. Questi due vicini problematici. Così non a... riescono mai a stare. No, si riescono... sono trovati già nel 1952. 50... Due, una cosa in comune, entriamo nella Nato, no? oppure ci obbligano a entrare nella Nato. Questi due vicini problematici così aprono l'inizio degli allargamenti della Nato facendo parte del primo allargamento. Con le entrate di questi due paesi era diventato ormai ufficiale l'avvio dell'operazione Gladio a livello internazionale con l'intento di costruire varie strutture paramilitari segrete di tipo stay behind durante la guerra fredda per contrasta contrastare un eventuale attacco delle forze del patto di Varsavia ai paesi dell'Europa occidentale, nonché combattere il comunismo con forme di guerra psicologica e uso della tecnica di false flag quindi questo è un, un giorno importante in realtà di grande amicizia allegra sì, certo. per due, eh, due paesi problematici che eh, si trovano forse sulle terre e su, attorno era, alle acque più belle del mondo che era il potere in Turchia? c'era diciamo. Adam Menderes e, e tra l'altro molto apprezzato dall'attuale Presidente della Repubblica è quel pazzo che ha mandato 800 soldati su una nave per com combattere con gli americani in Corea contro i, i, i coreani comunisti. Sì, sì. Ci sono tra l'altro spettacolari poesie di Nasim Hikmet questo po poeta turco importante comunista che non c'è più, su, sull'intervento della Turchia eh, nella guerra coreana accanto all'America eh, e è stata anche, questo è stato uno dei motivi per cui Hikmet si è sparato anni e anni e anni di galera e ha dovuto morire in esilio eh, all'estero perché non poteva più ritornare di Avon tolto la cittadinanza e l'avevano obbligato accusato di essere traditore della patria come fanno tuttora oggi e lui ha una bellissima poesia con questo, con questo titolo se sono un traditore della patria si chiama che è molto molto bella come poesia va bene, uh. bene così abbiamo concluso e niente so mandiamo un saluto di nuovo a Eric che ha bisogno del nostro sostegno forza coraggio vi auguro una buona giornata alla prossima